Oggi una coincidenza fortunata, giornata della memoria per le vittime della mafia, si approva il, la proposta di legge da me presentata sul premio Borsellino, una proposta di legge sottoscritta anche dagli altri gruppi consigliari, e votata all'unanimità, un giusto riconoscimento ad una manifestazione, oramai la trentunesima edizione, che si rivolge soprattutto alle nuove generazioni. La mafia non è più quella di una volta, almeno un non è dal punto di vista eh, della, della mattanza degli uomini, che sono, degli uomini e delle donne che sono cadute sotto i colpi eh, della mafia è bene che, che i giovani sappiano che cosa sono stati gli anni 80, gli anni eh, degli assassini quotidiani, gli anni 90 delle, delle grandi stragi e quindi credo che bene ha fatto il Consiglio regionale a dare questo giusto riconoscimento a quelle persone che sono cadute eh, sotto i colpi della mafia poliziotti, carabinieri, eh, magistrati, mh, gente come agendi di custodia, cioè tutti coloro che hanno creduto nel, eh, nella giustizia e nello Stato e, e quindi è giusto che la Regione Abruzzo abbia dato un segnale importante.